Nella mia mania di voler far germogliare tutto, questa volta provo a far germogliare le castagne. Lo vediamo insieme. Torniamo alle castagne. Siamo in inverno, fuori c'è poco da fare, e eh, volevo acquistare qualche albero di castagno. Sicuramente poi lo prenderò più avanti, però nel frattempo avevo queste castagne in casa e così scorrendo su youtube ho visto altri video mi è venuta la, la voglia di provarci e adesso lo proviamo insieme piccola precisazione sulle castagne e la germinazione è abbastanza lunga e abbastanza difficoltosa però con alcuni accorgimenti forse riusciamo a fare qualcosa di buono innanzitutto dobbiamo scartare quelle che non vanno bene per esempio queste che presentano delle spaccature superficiali l'avevo già messa da parte questa che è vuota al centro, suona, suona vuoto, quindi anche questa non va bene, ho identificato alcune castagne che potrebbero andare bene, non hanno segni di rottura superficiale, sono integre, poi guardando bene ho trovato due castagne nel gruppo che sono fresche come me, questa ad esempio guardate ha già germinato da sola, era pronta per essere mangiata eh? e quindi è quindi mezzo lavoro l'abbiamo trovato già fatto, meglio così adesso facciamo una cosa, le mettiamo a bagno per 24 ore in acqua, acqua fredda normalissima vediamo poi le operazioni da fare per agevolare poi la germinazione se tutto va bene in un paio di settimane dovremo cominciare a vedere questo risultato ovviamente in grande semplicemente le ho messe in acqua, acqua fredda adesso le facciamo riposare per 24 ore, domani le estraiamo, le asciughiamo e lavoriamo sulla punta, qui sul picciolo, in modo tale poter agevolare poi la germinazione. Sono passate 24 ore da quando abbiamo messo a bagno le, le castagne, volevo farvi vedere questa, queste sarebbero castagne fresche, comunque va bene così per il nostro scopo è la cosa migliore, questa è già radicato, adesso vi faccio vedere il lavoro che c'è da fare su quelle che ovviamente non hanno radicato. parte qua con l'unghia cerchiamo di romperla piano piano così ecco qua giusto poco... per imboccare poi per facilitare l'ingresso dell'umidità e la radicazione della, della castagna così proprio se non ce la fate con l'unghia vi potete aiutare con un coltellino ecco. ecco, giusto giusto bucare la punta da qui poi dovrà uscire il germoglio quindi questo lo lasciamo così io ho già fatto una cernita preventiva quindi quelle ammaccate, quelle schiacciate quelle con la buccia tagliata queste le avevo scartate già tutte a priori ecco, così giusto giusto una scalfitura sono morbide adesso perché sono state a bagno 24 ore questa ha già fatto tutto da sola, guardate che bella diciamo che mezzo lavoro lo hanno fatto da solo loro perché forse va a sapere come sono state tenute ecco qua, perfetto Adesso diamo una pulita e passiamo alla fase successiva. Mi scuso per l'audio, è un po' da cavernicolo. Lo sto registrando in casa per una serie di motivi, non posso registrare fuori, eh, quindi mi porto avanti con questo, con questo tipo di video. Tanto siamo a dicembre eh, tenete conto che io, da gennaio, comincio la, la semina nel semenzaio caldo, quello riscaldato. Vi lascio qui il link, l'avevo già fatto l'anno scorso. Mi sono trovato benissimo tant'è che sono poi arrivato ad avere ad aprile un surplus di piantine soprattutto di pomodori comunque riprenderò poi il discorso più avanti e quindi queste, queste semine che sto facendo adesso Siccome occorre molto tempo, li porto avanti. Ho preparato dei semplici vasetti con della terra, della terra di buona qualità. Ora dobbiamo cercare di riprodurre le condizioni che ci sono nei boschi, e praticamente dove nascono le castagne. Quindi dobbiamo cercare di identificare la parte piatta della castagna. Se voi ci fate caso, la castagna non è fatta nello stesso modo. C'è una parte panciuta, che è questa, e una parte piatta, che è questa qui. Noi le adagiamo dalla parte piatta, così. Senza affondarle troppo, vi sposto e vi faccio vedere meglio. Ok, mi sono avvicinato. Guardate. Praticamente la sistemiamo soltanto, la adagiamo sul fondo, dalla parte piatta, al centro. Spingiamo un po', non da non sotterrarla, e la lasciamo così. Notare che la radice che è uscita fuori, in questo caso è già uscita fuori, tocchi il terreno. Terreno è già umido. Io ho scelto solo le castagne più grandi, eh? quelle piccole, striminzite, se potete evitare meglio perché hanno meno possibilità di, di germinare. Ok, metto l'ultima, poi continuerò da solo. ecco, Perfetto. Ora c'è la terza e ultima fase da fare, ovvero quella di creare uno strato di umidità costante della pianta. Per fare questa operazione è molto semplice, si prende un foglio di scottex, lo tagliamo in quattro, lo taggiamo dentro il vaso e con lo spruzzino lo umidiamo. Questo tiene il terreno umido e in qualche modo simula un po' le condizioni del sottobosco che è il luogo ideale dove nascono le castagne. Ora, io le conservo in una stanza dove ho 19 gradi fissi, se tutto va bene nel giro di una settimana, 10 giorni, massimo due settimane dovremo vedere i primi germogli. L'unica operazione da fare poi, giorno per giorno, è quella di controllare che il, lo scotex rimanga umido, quindi ogni tanto bisogna dargli una spruzzata. La terra, come vi dicevo, è già umida nel mio caso, eh? se no bisogna inumidirla. Okay, ci rivediamo fra qualche giorno e vediamo se hanno germinato sono passati circa 20 giorni da quando abbiamo messo di mora le castagne adesso le vediamo insieme guardate che spettacolo ovviamente questa che era più avanti col germoglio se vi ricordate ve l'avevo fatto vedere sta venendo fuori più velocemente delle altre ma anche le altre stanno guardate. ecco qua si vede ancora meglio Tutte e due stanno facendo i germogli. Ecco io continuo a tenere il terreno umido con uno spruzzino, non troppo e non bagnato se no fa la muffa. E copro poi ancora con dello scotex come vi ho fatto vedere e bagno anche lui. Anche questi due vasetti così come gli altri li sto tenendo sotto una lampada led blu, che ho acquistato da poco, quindi sto guardando anche quello se funziona e come va sono passati circa dieci giorni da quando abbiamo messo a dimora le castagne ora le ho scoperte, hanno avuto fino adesso lo scotex inumidito ultimamente ho visto che si essiccava molto, probabilmente la temperatura interna di 19 gradi è eccessiva per, per quanto concerne l'evaporazione dello scotex però vi volevo far vedere questa guardate che bella questa ha preso proprio il via con le radici che si sono già inserite dentro il terreno anche queste sono molto belle, ecco fra tutte quelle che, che ho messo sono 9, soltanto due non hanno attecchito, anzi una sta facendo la muffa vedete ovviamente questa e anche questa non erano buone, non erano idonee, Ci controlliamo meglio ma infatti vedete che non c'è nulla, la terrò ancora un po' qualche giorno giusto per tenerla ma poi la butterò via, vediamo questa, anche questa non c'ha nulla, no no, questa la butterò via subito, non importa, vediamo velocemente le altre, guardate che belle, ecco adesso continuerò a tenerle umide, a cercare di rincalzare lì dove il terreno magari si sta abbassando e io da una decina di giorni sto testando una lampada a led con luce blu ideale per far germinare i semi quella poi può essere regolata anche su luce rossa o su entrambe che diventa viola per far poi fiorire le piantine ora solo sulla fase di germinazione siamo giunti alla fine di questo video non so se ve lo aspettavate ma guardate che spettacolo sono passate circa tre settimane da quando ho messo a dimora le, le castagne. Questa è la più sviluppata ed è veramente bellissima. Ha due belle foglie più altre tre che stanno germogliando adesso. Qui questa che l'avevo messa doppia, che adesso dovrò dividere in due vasetti separati, è anche molto bella. Questa è un pochino più indietro, anche queste hanno attecchito tutte e due. quella più indietro è questa però ha il tempo di crescere sono veramente contento di questo esperimento lo potete fare chi vuole, lo può fare chiunque sono passate circa tre settimane come vi dicevo dalla messa di a dimora delle castagne castagne normalissime acquistate al supermercato quindi non c'è nulla di, di, di particolare adesso queste poi le metterò in vasetti singoli aspetterò che crescano e poi quando è autunno le metterò poi a dimora nel terreno direttamente tanto il posto ce l'ho Vediamo come si sviluppano ovviamente, perché per me è la prima volta che faccio un esperimento del genere. Bene, vi ringrazio per essere stati con me in questo video, è stato veramente un piacere vedere crescere queste piantine. Spero di avervi trasmesso mia, eh, questo mio entusiasmo nel vedere queste piantine che crescono a vista d'occhio. Vorrei chiedervi se vi è piaciuto il video di lasciarmi un like e di condividerlo, così mi aiutate a far crescere il canale. Troverete l'articolo completo, anche con tutti i passaggi, su unorsoincampagna.com e lì se vi va potete trovare anche articoli che non vedrete qui su YouTube ovviamente, sono articoli di approfondimento. Bene è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, per essere stati con me e alla prossima!